L'osservazione equarima della mente è la base proprio della, della meditazione, cioè è, anzi, forse è il regalo più grande che ci, che ci fa la meditazione, perché ci a destra ci insegna a innanzitutto a fare una cosa che se non si è mai meditato, neanche viene in mente che sia possibile. ci insegna cioè a osservare la mente. Questo già è, può sembrare per qualcuno un paradosso, cioè come, come può la mente osservare se stessa, e come possiamo uscire da noi stessi. Poi si vede con la meditazione che questo qua è possibile perché ci si disidentifica gradualmente da, dalla mente e si capisce che la mente è qualcosa che è un fenomeno come tutti gli altri che si crea nel momento. Al eh, determinarsi di, di condizioni specifiche e quindi, diciamo, piano piano cominciando dal respiro si capisce che è possibile osservare la mente. In più, la meditazione ci insegna a osservarla in, in modo equanime, che è forse la cosa del passaggio più difficile, perché eh, noi siamo abituati di solito a identificarci con i nostri, i nostri stati mentali e aggiudicarci per quello che siamo e quello che facciamo. Cioè, per esempio, ci arrabbiamo o qualcuno che conosciamo fa qualcosa di interessante e proviamo invidia per quella persona e quindi ci identifichiamo con questo stato d'animo e ci sentiamo in colpa perché queste cose non dovremmo provarle. E questo stesso giudizio che noi applichiamo noi stessi, che è un giudizio continuo e tremendo per la maggior parte di noi, poi magari condivideremo su questo se è così, questo giudizio poi ovviamente lo applichiamo agli altri. E giudichiamo, discriminiamo, e questo qua diciamo, è un ostacolo enorme alla nostra eh, alla gioia di vivere proprio. E, però la pratica ci aiuta a lavorare su questo piano piano e... Adottare un atteggiamento più equanime, proprio osservando la mente. Quindi, quello che vi proporrò oggi sarà in particolare una meditazione proprio di, sulla consapevolezza. E eh, diciamo basata su uno schema di Sharon Salzberg, che è una insegnante di Vipassana americana a cui io spesso mi ispiro perché la trovo molto interessante. E poi reggeremo un brano proprio di una, una figura di riferimento agli antipodi rispetto a Salzberg, che è Osho, è un maestro di meditazione un po' controverso, ma che ha scritto anche delle cose interessanti, come vedremo. Quindi vi invito a assumere una posizione che sia confortevole eh, almeno agli inizi poi può, potrebbe non diventarlo più a forza di stare seduti ma questa è la pratica e posizione che ci permetta anche di mantenere un atteggiamento di otte, attenta osservazione e questo qua essendo mente e corpo inseparabili eh, è molto legata proprio al tipo di posizione che assumiamo e si ottiene più facilmente se noi stiamo con la schiena dritta ma non troppo rigida e le spalle aperte e i muscoli del viso rilassati proprio per dire le cose più più più importanti. mentre adottiamo questa seduta questa posizione vi invito a fare altre due cose, uno a osservare i punti di contatto del corpo con il terreno, che sono tipicamente i glutei, le gambe, i piedi, e osservare anche l'atteggiamento mentale col quale ci mettiamo a praticare la motivazione che ci sta spingendo. E... Insomma, dopo averla fatta un po' lunga, eh, ci... penso che siamo, ci sentiamo tutti pronti per iniziare la pratica vera e propria, pratica guidata, quindi esercizio, eh, cominciando dall'ascolto di tre suoni di campana. Ecco, siamo seduti così tranquillamente, senza nessuna particolare aspettativa. E adesso l'unica cosa che ci proponiamo veramente, l'unico risultato, tra virgolette, è di osservare il respiro, come, come, esattamente com'è in questo momento. Lo osserviamo nel punto che ci esce più facile, può essere l'aria che passa attraverso le narici, oppure l'addome, col movimento della pancia, o il torace, o anche il corpo in generale per qualcuno. E seguiamo il respiro, semplicemente. Seguirlo significa che non cerchiamo di cambiarlo, ma gli andiamo dietro. Cioè, quello che succede spontaneamente con il respiro, noi semplicemente lo osserviamo. per tutta la durata e lo svolgimento di questo movimento ondulatorio che respiro, dall'inizio dell'ispirazione fino alla sua fine, alla pausa, poi tutta l'espirazione, la pausa di nuovo. E adesso ci mettiamo ad osservare tutto ciò che di importante si manifesta a livello cosciente. Per esempio i suoni, un'altra cosa che non possiamo decidere noi, ma semplicemente osservare quando si manifestano. Per esempio, immagini che si creano nella mente. E sensazioni corporee, che forse è la parte più consistente di quello che possiamo osservare. Sia a livello della pelle, come il prurito, sia in modo più profondo a livello muscolare, degli organi interni e anche odori, sapori. Proviamo a osservare tutto ciò che accade con immediatezza, senza interpretazioni e senza giudizi. Questo è proprio il cuore dell'esercizio. È qualcosa che normalmente non facciamo a livello cosciente. Sono pure sensazioni. Ad esempio, può capitare di provare dolore fisico, piccolo dolore, grande dolore, dolore dovuto alla posizione, dolore dovuto, dovuto, dovuto a patologia, mal di testa, quello che sia. L'indicazione è in questo caso di diventare consapevoli delle, delle sensazioni che proviamo, che può essere calore tensione, pressione, senso d'oppressione. Senza lasciarsi trasportare da pensieri come è un bene, è un male, o sto male perché ho fatto qualcosa di sbagliato. Osservare senza attribuire significato, senza attribuire giudizio. Nel momento in cui si manifesta un fastidio, eh, non è facile rimanere neutrali, perché siamo abituati storicamente, sia nella nostra storia personale, sia nella nostra storia umana, a trattare il fastidio e il dolore come nemici, come inconvenienti da evitare, da scacciare. O per i quali attribuire responsabilità. E invece osserviamo la pura sensazione fisica. Anche nei confronti, per esempio, del prurito se si manifesta. confronti anche della schiena dolente le spalle dolenti E prendiamo coscienza anche di un'altra cosa, di quanto le sensazioni possono cambiare. Se premo un fastidio, se premo un dolore, possiamo non sapere intellettualmente, ma vedere direttamente come questo fastidio, questo dolore in realtà cambiano, non sono né immutabili né permanenti. Un'altra cosa che vi invito a osservare è il fatto che non sempre siamo capaci di controllare le sensazioni che proviamo, anzi la maggior parte delle volte non, non lo siamo. Se proviamo dolore normalmente non è perché è a seguito di un nostro desiderio. E questa qua è la base per non sentirci responsabili del disagio che proviamo. Potremmo stare in contatto con questa dimensione del fastidio, del disagio, del dolore, anche se può essere piccolo ma di un fatto oggettivo che abbiamo semplicemente incontrato. possiamo osservare direttamente come di fatto la sofferenza non ci appartenga. Non è qualcosa di nostro, anche se poi nel linguaggio che usiamo diciamo mi fa male questa cosa, il mio dolore, ho il mal di testa, eccetera. Ma questa sofferenza è solo il risultato dell'incontro di determinate condizioni che crea la sensazione E stiamo con questa consapevolezza della sensazione che proviamo come qualcosa che è originato da una serie di cause indipendenti da noi. Naturalmente in questo processo che stiamo seguendo, capita che sorgono dei pensieri che non c'entrano niente con questo lavoro, oppure sono decollegati, ma non... è strano. Ecco, se ci accorgiamo che sorgiamo un pensiero, semplicemente lo etichettiamo come pensiero, senza preoccuparci e senza soprattutto occuparci del suo contenuto e lo lasciamo andare, anche in questo caso senza affatto sentirci in colpa. Man mano che si avvicina il Natale vogliamo essere più buoni con noi stessi. Continuiamo a sentire, tutte a lavorare su queste sensazioni che sentiamo, a vederne il carattere, a vederne il carattere sia oggettivo, indipendente dalla nostra volontà, sia impermanente. Consideriamo ciò che sentiamo nel profondo di noi stessi. E in questo modo ci rendiamo conto che ogni fenomeno può scompare da solo. Procedendo con questa pratica la mente dovrebbe essere più calma, meno propensa a spostarsi nel passato e nel futuro e più a soffermarsi sul momento presente. Tendenzialmente, ma non... Non è che dobbiamo essere performanti e volere che sia così in assoluto. Contin stiamo ancora continuando a lottare con qualche distrazione, con sviamenti del pensiero, ma anche grazie alla voce che guida possiamo rendercene conto e gentilmente, senza giudizio, tornare sempre all'osservazione dei fenomeni. ci stiamo esercitando a osservare qualsiasi cosa si manifesti a livello cosciente. C'è la nostra coscienza, non ci soffermiamo su cosa sia, e in questo campo della coscienza entrano dei fenomeni, che possono essere suoni, possono essere sensazioni fisiche, sensazioni del corpo fastidi, piaceri, senza che noi lo desideriamo, entrano nel nostro campo della coscienza, cioè nella, quindi nella nostra capacità di osservarli, questi fenomeni e li e osserviamo, in modo equa, equanime, per quelli che sono. Di ogni tipo di fenomeno possiamo osservare il carattere oggettivo e impermanente. Più riusciamo a stare fermi immobili nella posizione, più questo lavoro è facile. Perché se noi ci aggiustiamo la posizione, ci spostiamo, non osserviamo i fenomeni, li scegliamo, eliminiamo quelli sgradevoli. Accogliamo con equanimità, equanimità tutti i fenomeni piacevoli, spiacevoli e neutri. Rimaniamo ancora per un paio di minuti con questo atteggiamento di pura osservazione equanime di ciò che accade. E formuliamo il proposito di portare questo stesso atteggiamento di pura osservazione equanime in ogni momento della nostra giornata per i giorni che verranno.